Ora eh, ogni anno Bruno ci ha direttato eh, portando gli artisti a conoscenza eh, delle biblioteche che ci sono quindi è stato anche il mio impegno far conoscere eh, questa antologia bellissima con il, eh, con il premio il primo premio di Milena Perrarca, Presidente internazionale dell'Associazione Magna Crecia Latina New York e anche Presidente Regione Campania della Villa e vicepresidente del, del, del Messico quindi faremo altre cose molto importanti perché lei vuole aprire anche il museo a Pozzuoli e della sua famiglia perché la mamma di Milena Perrarca è stata una, una grande artista eh, che ha scoperto grandi um, talenti come Sofiore, uh, uh, Cannacciolo ed altri um, artisti. E io sono orgogliosa perché Milena era un po' diffidente dall'inizio, ma adesso ci ha messo anche lei l'anima perché Bruno è vero, cioè circondato da donne, ma noi lo perché è un uomo che merita, ha preso anche la moglie, è Roberta Benizza, e siamo felici e orgogliosi di far parte di questa associazione di la. io ci spenderò ancora di più con Dale, perché Dale fa tanti sacrifici vivendo dall'Algeria, quindi come ricompensarla, eh, anche con le prove tangibili parlando agli amici, e quindi ci impegneremo a fare altre cose molto importanti, Ora, ehm, cosa devo dire? Che La l'anno scorso ha vinto il premio per le arte grafiche, con il suo premio, ehm, Antologia Artistica, una pagina è un e un'emozione. E poi, eh, devo dire, anche di Chiara Poponi, che è una grande artista, eh, che mi ha fatto, ha fatto conoscere insieme a Liliana Manetti che è molto brava poi da ringraziare anche a il Sontaniero Lucia il Fusco abbiamo un bel gruppetto che non sono potuto venire porto anche i loro saluti e perché venire a Milano non è facile eh, però eh, loro lavorano in silenzio e collaborano con la DILA in varie parti d'Italia anche di eh, Angela di Buono che ci sarà con noi presidente eh, dell'associazione Dell'associazione della pulce della, della letteraria ad Alterpinia, con cui collaboro eh, quindi con Pasquale Franceschetti. Premo questo Lusign lus, perché è molto importante. Dobbiamo collaborare insieme. Io parlerò con loro e mi, mm, e mi impegnerò. Ora mi vorrei soffermare a parlare magari dell'emozione perché. Abbiamo fatto un grande passo avanti, avere Ceroli con noi, Adriana e eh, Ceroli, eh, non è stato facile, ma noi grazie a Bruno che ci, ci sa fare con gli amici, abbiamo questa grande, eh, anche quest'anno questa grande antologia. E devo ringraziare lui per il premio, la, la vera amicizia, perché l'ho dedicato a due grandi personaggi del cinema, location manager, Sir Gianni Luigi e Raffaele Walter Poli. Sono dei grandi artisti che hanno lavorato con Massimo Troisi, quindi ringrazio loro.